Buonasera amici e amiche, benvenuti. Eh, mi mancava il rullo pubblicitario per disaffezione, così dicevo. Buonasera amici e amiche, benvenuti a questa nona puntata di Punti di vista, eh, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami e la puntata di stasera è una puntata scoppiettante, particolare perché parleremo a mazza secca di un solo argomento, parleremo di Champions. E parlando di Champions, noi abbiamo titolata, Ma che Champions è questa? E per certi aspetti una bella Champions, anche, per, anche se hanno leggermente azzoppato la squadra, però il Napoli se la sta cavando egregiamente. Allora, prima di entrare in argomento, passiamo a salutare i nostri graditissimi ospiti. E salutiamo Maria Villani, collega giornalista, bravissima. Poi alla mia sì. destra Giuseppe Silvestri, redattore ormai onnipresente di Napoli News Magazine. Eh, C'è questa sera, ingegnere, si presenti da solo, dai, veloce. Allora, io sono ingegnere elettronico, Alessandro Ceracco insegna elettronica, quindi sono un professore di elettronica. Fondamentalmente sono un basta professore così, e basta. così, <ride> parleremo di bar con l'abbiamo fatto venire apposta. E poi il nostro carissimo opinionista eh, Sergio Curcio. Grazie. Eccoci qua, però ancora una cosa prima di andare nel pieno della discussione, voglio fare un saluto doverosissimo ma anche affettuoso ad Alessandro Sacco. Alessandro, come te pochi sanno parlare di calcio, in modo particolare del nostro Napoli, torna presto e vienici anche a trovare in studio appena poi. Un, un ulteriore saluto ad Alessandro Citarella, collega che è rimasto bloccato, era ospite nostro sul Pollino per uh, avverse condizioni meteo. Meri fatti tutti i passaggi istituzionali, andiamo subito nel vivo del discorso. Un arbitraggio vergognoso. Pochi lo dicono perché noi sappiamo che il giornalismo italiano è un giornalismo veramente che lascia tantissimo a desiderare. Tante volte, vi dico con molta franchezza, mi vergogno anche di avere quella tessera in tasca. Quindi quando vogliono, se qualcuno lavora, a disposizione. Mary. Beh, quello che mi ha colpito in modo particolare è un andamento qualcuno l'ha definito un divago io l'ho definito a due marce un arbitro che era partito con la volontà di dirigere l'incontro un po' all'inglese lasciando giocare lasciando giocare e infatti e era una delle domande che mi ero segnato e beh, era sotto gli occhi di tutti Bravissima. tollerando anche dei comportamenti se non duri ai limiti del regolamento comunque come dicevano quelli bravi di una volta, il gioco maschio all'inglese. E invece poi nel momento in cui i nostri giocatori hanno cercato di adattarsi a questo metro di giudizio sono stati bloccati e Anghissane ha fatto le spese. Al senso unico. Giuseppe, E allora noi eh, poi parleremo di nuovo, torneremo spessissimo su questo signor Kovacs che veramente lascia molto a desiderare. A me mi ha, mi ha ricordato un vecchio arbitro che fece uscire l'Italia dei mondiali, un eh, certo... Mamma mia! Un ci... uh, uh, suscita ilarità la cosa, ma peggio di quello, pensavo non ci fosse più niente, poi è arrivato Kovacs e lo ha detronizzato. Giuseppe, invece, il Napoli parte bene, parte a testa alta e soprattutto col piglio che ci voleva, 8 tiri in porta nell'arco dei primi 11 minuti, 8 tiri nello specchio della porta nell'arco dei primi 11 minuti, tu hai fatto un articolo bellissimo su Napoli News Magazine, vai avanti, continua tu. Sì, eh, il Napoli sicuramente ha pagato l'assenza di è eh, inutile dirlo, eh, il Napoli poteva passare in vantaggio dopo 50 secondi, l'occasione è stata clamorosa, varaschelia non può segnare sempre È però così. quel groviglio di gambe davanti alla palla hanno, hanno bloccato sì. l'unico errore di Magnan perché lì poteva andare in anticipo e se sbaglia Magnan devi segnare e certo, certo allora noi facciamo questo primo velocissimo eh, escursus di domande prima di passare al VAR voglio chiedere a te caro Sergio e tu fai l'opinionista da tantissimi anni, sei un esperto di calcio, eh, fare una fotografia dell'incontro di Champions, francamente io come fotografo avrei delle difficoltà, tu? No, la, il Napoli ha sicuramente fatto la partita e il Milan eh, si è comportato di conseguenza in maniera anche diversa da quella che è stata poi la partita giocata al San Paolo perché Io ha visto il Milan intimidito Assolutamente sì eh, Non si aspettava la partenza così forte del Napoli Perché dopo aver no, visto No, perdonami ancora, doveva essere più o meno l'inverso Il Napoli che perde 4-0 doveva andare là ed, ed è quello che ha spiazzato proprio il, il Milan e forse lo stesso Violi, Perché eh, si era vista anche la partita di campionato a Lecce dove il Napoli aveva vinto con un po' di fortuna grazie a quell'errore macroscopico tra Gallo e il portiere Falcone e invece il Napoli eh, si è dimostrato in salute tatticamente perfetto soprattutto nella fase di offesa verso la porta di Magnan e purtroppo abbiamo pagato come nella partita di campionato la solita sciocchezza fatta in coppia manco a farlo apposta dal duo Lobotka-Mario Rui eh, chiedo conferma ai, ai colleghi, agli amici perché veramente di solito i latini dicevano nebis in idem loro invece si sono ripetuti allo stesso modo questa volta a centrocampo dando possibilità a Brahim Diaz di lanciare l'azione che poi ha portato al gol del vantaggio e della vittoria del Milan Quindi... però è arrivato molto velocemente già alla seconda fase della gara no? Sì, vabbè, Perché noi, beh, velocemente i primi 20 minuti c'è stato un Napoli che ha dominato ass letteralmente, sì, anticipo sulle seconde sì. palle, recupero. Ne aveva già parlato Maria in maniera eh. importante, lo avevi sottolineato tu con i tiri in porta eh, fatti dalla squadra di Spalletti, quindi è inutile rimarcare quella che è stata la superiorità no, no, del Napoli. E rimarchiamola! Perché rimarchiamo. poi alla fine che cosa ci no, viene... No, se non lo facciamo noi, quando no, io a volte no. io non guardo mai la tv, la faccio e non guardo neanche la mia trasmissione. Però, francamente, quando a volte sento le telecronache quando sono in modo particolare certo. allo stadio di colleghi dalla Lombardia o dal Piemonte, eh beh, mi sì. sembra di stare in un altro campo e di vedere un'altra partita loro hanno proprio una visione del calcio e cioè del gioco del Napoli eh, di questo stadio completamente diversi, allora visto che siamo in casa nostra stiamo parlando del nostro Napoli, certo, ma parlandone. Parliamo, parliamo pure allora a questo punto delle nostre esperienze oramai quarantennali di giornalisti, prima cronisti poi opinionisti e creatori di trasmissione come la tua che è assolutamente encomiabile per quello che eh, propone ma è, è chiaro che a un certo punto eh, che dobbiamo dire? che il Napoli è stato tra virgolette derubato non soltanto per la partita giocata mer mercoledì sera ma è stato ancora più derubato per quella che sarà la partita di martedì quando si troverà a dover fare a meno di un giocatore per colpe non sue che è sa, e poi ne parliamo di questi falli e invece per colpe sue proprie della esuberanza diciamo così con la quale Kim ha replicato a quel fallo segnalatogli eh, contro dall'arbitro un fallo che poteva anche non esserci ma che avrebbe comunque dovuto calmare il giocatore visto che quando sei in campo e qua te lo dico un pochino per quel pizzico di esperienza personale che ho di gioco, certe volte ti devi frenare certo. soprattutto quando vedi che l'arbitro è sceso a miracol mostrare non per te ma per l'altra squadra. Infatti, eh, poi su questo argomento qua ci torniamo, ecco quelle immagini ci sono di aiuto. Allora professore, eh, in tutto questo bairam. C'entra eh, la macchina diabolica, io la chiamo, il VAR, che a seconda di chi la gestisce funziona, non funziona o funziona a senso unico. Ma questo VAR, secondo il suo punto di vista e dall'alto della sua esperienza tecnica, sta facendo veramente il ruolo per cui è stato imposto ai, ai vari campionati? Allora, io ho una perplessità. La ehm, il discorso è semplicemente eh, fisico, se vogliamo, la prospettiva che è fondamentale. Nell'esempio di Anghissà che viene ammonito perché col piede colpisce la palla o colpisce anche il corpo, eh, bisognerebbe vedere in prospettiva laterale fondamentalmente es esatto quindi ehm, in questa immagine che state vedendo eh, noi non riusciamo a capire es esattamente eh, la prospettiva sul foro però si può intuire si, si vede che la punta Bra della scarpina sotto la la palla. è perfetto, sotto la perfetto. palla e che il giocatore del Milan che nel caso di specie era Teo Hernandez a un certo punto ha dilatato l'atteggiamento no, dello spazio. La cioè io ho visto poi un attore, un cascatore, un attore di teatro. Cioè su questo non ci sono dubbi. E allora se noi analizziamo il regolamento VAR, io stamattina manco a fare la posta con i miei alunni per interessarli, perché io penso che gli alunni giovani debbano essere interessati anche all'attualità fondamentalmente, e studiare le regole del VAR, cosa ho letto? Mi sono un po' meravigliato, perché può intervenire soltanto in determinati... Casi specifici certo. e c'è una parolina magica dove dice esattamente chiara ed evidente errore. Ma il chiaro ed evidente è un fatto oggettivo o un fatto relativo? Il limite è sottile. Nei casi molto discutibili e discussi come questo, per esempio, secondo il mio modesto avviso, sarebbe il caso che l'arbitro che valuta. Nella sala VAR ci sta l'arbitro vero e proprio, cioè il VAR, mentre ci sono gli assistenti che lo coadiovano. Ma il decisionale viene reputato de de definitivamente all'unico soggetto responsabile. Esatto, cioè, Mi domando certo. e dico: perché non mettere in casi specifici tre un numero dispari che ci dia la possibilità. Ma in realtà in, in sala VAR eh, sono sempre tre persone. Sì. Uno ha la gestione finale ed ha l'obbligo o il dovere a seconda dei casi di premere il non pulsante Non in determinate zone del campo. Mm. Questo è importante. Esclusivamente in determinate zone Solamente del campo. Area. zona area, esatto. E, e, e chiamare l'arbitro all'attenzione perché nel gioco eh, veloce può sfuggire all'umano qualche frame o qualcosa. Lui lo chiama e ci guarda, che forse qua c'è un fallo. Questo non è mai avvenuto. Sergio? questo non è Chito, mai avvenuto voglio entrare un attimo nel merito perché poi ragionando e qua chiedo conforto anche a, a Maria e, a, e a, a Giuseppe a Giuseppe mm. e, vi ricordate quando Orsato non... Eh, eh, Maria già ride perché anche penso stavo... di aver fatto. La no, di stavo sbalando, eh, cioè, lì c'era un fallo di Pianicci clamoroso da cacciarlo subito. Non venne né ammonito né niente. Ieri, per un fallo leggermente simile, è stato poi ammonito e cacciato. Un giocatore che non aveva fatto fallo, e a dirlo, non solo io, ma anche. Giocatori che probabilmente non amano il Napoli come Bergomi o come lo stesso Del Piero che ieri ho ascoltato in trasmissione. Sì, una, una, una direzione di gara veramente vergognosa. Mary, eh, per ritornare... Lui fa bocciato comunque. Fa... Sì, Questo sì, va Lui detto. È, è stato, stato sospeso, no, sospeso è, è stato la sospeso la e retrocesso. Beh. O andrà in eh, eh, Europa League o andrà addirittura in Conference League ad arbitrare. Eh e e questo, figuratevi, è stato deciso addirittura da Rossetti, eh, anche il cambio, eh, quindi al posto di questo signore che do avrebbe dovuto arbitrare anche il ritorno, ci sarà Taylor o un altro che non mi sfugge il nome, me l'ero anche appuntato da qualche parte, questo COVAX francamente a me mi ha dato un'impressione, e qua non voglio il tuo conforto perché, ripeto, io mi assumo sempre responsabilità di cosa dico. Tu l'hai precisato molto bene nel primo disegno di questa, di questa trasmissione, perché hai fatto un disegno vero e proprio. Arbitro che nei primi 45 minuti di gioco lascia core, non, non, non ha fischiato, non ha alzato sì. cartellini. Non c'è stata una sola punizione, tranne qualcuna veramente evidente. C'è un'altra cosa. Torna, perdonami, quando rientrano dagli mm? sfogliatoi, Quest'arbitro è un'altra persona. Io, nel, nell'articolo, forse non so se hai letto il cappello dell'articolo, ho scritto Jekyll e Mr. Hyde. Questo esce e esce già con il cartellino giallo pronto in mano appena si. ed era unidirezionale. Io non voglio per l'amor di Dio Ma... fare insinuazioni, no, le no, potrei no, anche no. fare perché abbiamo sì. degli esempi proprio con Moreno allora... che ebbe in omaggio una villa, una vacanza e quindi. È lecito perché? Però il sospetto ah, no, deve io nascere... Io non ho nemmeno il sospetto, io ho la certezza che No, io che dico, giuridicamente, qualcosa. un magistrato, se io fossi stato un magistrato allora, avrei chiesto il sequestro del video di quella applichiamo, partita. Applichiamo il regolamento, anche adesso chiedo il loro conforto, quando Leao ha sbagliato il Golla, ed è andato vicino alla bandierina e poi con violenza o non violenza ma comunque a norma di regolamento è a norma di regolamento l'ammunizione, Nessuno... perché è una condotta antisportiva non l'ha fatto non no, ha che... fatto finta di niente e tra l'altro ha sospeso la gara quindi non può non aver visto perché ha sospeso la gara per permettergli di cambiare ma la bandierina ma mi io, perché... a questo punto visto che è evidente che il giocatore Leao ha dato un calcio alla bandierina e l'ha mandata in frantumi non si può ricorrere alla prova TV per eventualmente squalificarlo o dargli comunque una punizione ma lì era da munizione, non allora, era da squalifica assolutamente a allora, posteriori dico io cre, certo, eh, sì, il regolamento permette al Presidente o all'organizzazione dirigenziale del club che è stato leso, in questo caso il Napoli, di fare delle segnalazioni o addirittura delle, sì. delle denunce. Io non so e non credo che De Laurentiis eh, sia interessato a fare qualcosa del genere. In questo momento credo. È, è un momento ricombice. abbastanza particolare che sta vivendo la squadra e tra l'altro lo sta vivendo anche abbastanza bene, non nonostante l'incidente di percorso contro i rossoneri dove quei quattro gol non significano assolutamente nulla perché la squadra si è aperta per tentare di recuperare contro sì, controviedi di palla ne poteva prendere anche se non sarebbe cambiato nulla il problema è un altro eh, allora. Ciao Sergio, ciao Rita, Rita è la nostra psicologa, psicoterapeuta che ci segue, non perché siamo malati, anzi siamo anche malati mentali, ma è, è una signora che collabora con questa rete. Per e collabora. Per la nostra sanità mentale. E direi. collabora, ciao Rita, sei bravissima e bellissima, spero ti sia rimessa anche lei, questo è un periodo ospedaliero, forse portiamo anche un po' sfiga, state attenti a che scendete. Perché Rita è stata ricoverata due settimane fa, spero che sia andato tutto bene. Ritornando, ritornando al calcio giocato e allo sport. Quindi il Napoli reagisce bene: la vittoria di Lecce. Sergio l'ha rimarcata come una vittoria fortunosa, là c'è stato tutto il Napoli che ha giocato, tenete presente che anche contro il Milan noi abbiamo giocato senza un, un intero reparto Anna, al Napoli è mancato, ci buttava la palla dentro. Ma questa è la quindi eh, questa... non avendo una faina come eh. Simeone, non avendo un mostro come Osimen, diventava tutto certo. più complicato. E anche le la mediana balli... era un po' cacciacca. La eh. mediana bra bravissima, sì, però molto molto meno di quello che, che non eh. c'era davanti. E abbiamo potuto vedere insomma, che si sono veramente impegnati allo stesso Lozano, ma anche quando è entrato Matteo Politano le cose si sono rinvigorite come modulo di gioco. Palle al centro che arrivavano, ma non c'era nessuno che finalizzava. Questo è certo, Come affronteremo il ritorno con il Milan? Ma prima di... no, dimmi prima questo, secondo te, dai. Con lo stesso spirito dei primi minuti di Milano, mi sembra evidente, e con Osimen in più. Oggi Spalletti lo ha rimarcato, lo ha detto a chiare lettere, Osimen ha recuperato, è al 100%, sarà convocato contro il Verona, lo porteremo in panchina. E se ci sarà bisogno, anche una ventina di minuti lo vedremo in campo. Quindi, martedì, Osimen guiderà l'attacco e sicuramente darà, oltre che un punto di riferimento imprescindibile a tutti i compagni di centrocampo ma non solo, darà anche una grande mano alla fase difensiva, perché la fase difensiva parte da lui, darà anche un grande sprone dal punto di vista psicologico, perché carica. Eh, Giuseppe, invece... Uh, a parte questa cosa che voglio un passaggio anche da te. Domani alle 18 il in Napoli incontra il Verona. Sì. Tu sarai allo stadio, sei a Maradona, domani sì. diciamo. Allora, Napoli News Magazine domani è a Maradona. Sì. Vai Giuseppe. Sì, eh, la partita di domani uh, io credo. Uh, nonostante ci sarà un ampio turnover Napoli... ragazzi ma leggetelo questo ragazzo scrive veramente bene quando io pubblico gli articoli del Napoli è questo giovanotto che li scrive quindi Grazie. leggetelo Vai. Eh, stavo dicendo uh, il Napoli adesso credo continuerà a giocare sul livello che ha ritrovato contro il Milan nonostante ci sarà un ampio turnover per ovvie ragioni perché martedì Bisogna rimontare e non sarà facile, perché ricordiamo che mancheranno Kim in difesa e Anghissa a centrocampo. Il Napoli, secondo me, domani cercherà di, di Aspetta, dominare... Aspetta, stiamo parlando di Champions. Con il, adesso stiamo parlando del ritorno... Allora, io penso che domani ci sarà un, un turnover importante in vista della Champions. E in Champions si farà di tutto per. Uh... In tutti i reparti, che reparti ti riferisci? Mm. Credo che gli unici che possiamo essere sicuri che saranno titolari domani saranno Meret, Kim e anche Chissà. E Raspaduri. Mm. Poi... Raspaduri che ha dato pochissimo nella partita, il ragazzo rientrava da un infortunio. Eh, però. Sì. Veramente... E non è ancora al 100%. Non è al 100%. 100% ha spiegato veramente in ombra, opaco e sì. poco, poco, sì, poco, poco, poco. Sì. Comunque torna da un infortunio importante. È stato quasi un mese e mezzo fuori la Spaturi. Quindi, eh, adesso è un ho ragazzo che sentimento. può dare moltissimo comunque. Sì, sì, sì, ma ha già dimostrato di poter far bene a Napoli. Ha segnato più gol in Champions, nonostante la giovanissima età. È un ragazzo che eh, merita di stare a Napoli ed è offuscato da un osimenna spaziale. Altrimenti avrebbe già fatto molto di più di quel che già ha fatto. Sono d'accordo con te al 100%. Invece io ti volevo soledicare su una cosa. Di Lorenzo, un ragazzo che non so se molti conoscono la storia di Di Lorenzo, un ragazzo che... Fino a 22 anni pareva quasi che dovesse essere relegato alle squadre proprio di. Minori. Minori, ma addirittura non dico di periferia, ma siamo più o meno là. Giocava in Serie C, in effetti. Poi, ecco. poi eh, fa una trentina di presenze e mette dentro tre gol in Serie C. E poi c'è il miracolo Empoli, e poi arriva il Napoli e questo ragazzo è esploso. Dal mio punto di vista, eh, scarsissimo conoscitore della materia calcistica, ha fatto una partita superlativa assoluta. Se quel colpo di testa in girata lo azzecca, cambia tutta la storia. No, lui lo ha... Sergio, lui lo, lo ha azzeccato. E che purtroppo si è trovato di fronte un felino che ha fatto un balzo da terra ed è riuscito a evitare eh, il gol che sembrava quasi fatto. Di Lorenzo è uno dei tanti piccoli grandi miracoli come ci sono stati in passato, ti faccio per esempio Torricelli ex Falegname giocatore di serie D che poi è, è basato esplosso agli onori esplosso. delle cronache con la nostra amata maglia eh, bicolore anzi, no, senza, io colore, io li senza colore e eh sì perché il bianco e, e il nero non... E quindi voglio dire eh, fortunatamente ci sono queste eccezioni e che io credo che le società di calcio, e qui amplio il discorso dovrebbero essere ancora più attente nella cernita, nella scelta di talenti che sono molto spesso oscurati o messi in riserva da giocatori mediocri che vengono da oltralpe, diciamo così Possiamo o fare qualche sotto. nome a caso? No, no, no, no, non mi va perché ce ne sono tantissimi fare eh, io, io che seguo anche un po' il campionato primavera eh, vedo che veramente nelle eh, squadre anche altolocate eh, quindi blasonate del nostro campionato anche i settori giovanili sono strapieni di stranieri ma quanti di questi sì. poi arriveranno effettivamente a calcare con successo i campi della nostra questo Serie fa, A questa cosa qua mi fa pensare tantissimo a delle inchieste della magistratura eh, non ma, so questo, ma questo, questo è, è, è il punto di partenza che poi diventa il punto di arrivo anche di quelli che sono stati fallimenti eh, negli ultimi anni del calcio italiano. Eh, questa è, la, è una verità inoppugnabile, e inattaccabile. E quindi eh, diciamo pure che eh, o ti trovi giocatori come Carasvelia, che a 21 anni poi riescono ad ambientarsi, ad adattarsi subito Ragazzi, al nostro calcio. Di una umiltà unica. Eh, bravissimo, e questo è il concetto. L'ho incrociato mezza volta a Casablanca, ma... È un ragazzo veramente straordinario, ecco, di un'umiltà ecco, veramente unica. Ed è quello il, il problema, che in molti casi manca proprio questa umiltà e soprattutto la passione per il proprio lavoro. Perché diciamocelo francamente, e noi comunque siamo una testimonianza di questa passione per il nostro lavoro attuale. Io ho fatto anche un po' l'allenatore, anzi molto, anche se a livello di settore giovanile ma non ho mai speculato su ho niente ho fatto un po' il giocatore. e perciò, eh, come oh, vedi ho calcato i, i campi eh, prof, allora una cosa sì. eh, lasciamo stare un attimo le tecnologie sì. messaggio da dare per esempio ai giovani rispetto alla pazienza alla costanza, al sacrificio per poi raggiungere degli scopi quale potrebbe essere? cosa direbbe ai ragazzi della sua classe domani rispetto a questo? assolutamente la dignità eh, dell'etica e della morale. Io sono un bravo giocatore, non perché ho ottenuto il risultato magari facendo finta di cadere o perché faccio un, il volo dell'angelo al quale abbiamo assistito recentemente Quadrati. che fa sorridere su certi versi a me fa piangere per la verità perché professionisti super pagati a quei livelli dovrebbero dimostrare di essere veri e propri professionisti perché la parola professionismo deve avere un peso un attimo solo incombe la pubblicità se no i nostri sponsor Perfetto. si uccidono pubblicità ci vediamo ci un uccidono. minuto ci uccidono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 Telefono 081-1933-8714. eccoci in studio a telecamere spente, come solitamente facciamo, stavamo, stavamo un pochino accapigliandoci, io no perché non ho capelli, ma stavamo parlando quando è stato introdotto il bar, se non la memoria mi inganna nel in 2016, 2015-2016, era un altro bar. Il bar del principio era un bar che funzionava regolarmente, segnalava gli episodi che non andavano, se c'era un rigore veniva segnalato il rigore, se c'era un'espulsione veniva. Stato segnalato. stato amalgamato un po'. Dopo poi hai... ha cominciato a funzionare a intermittenza? Non si è capito. Ma come... immagine e somiglianza di qualcuno? Ma di non, questo non si sa. Comunque al principio poi, eh, quell'anno, poi eh, alcune squadre erano indietro, chissà, erano indietro. Poi cominciarono a salire, ci fu il sorpasso, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Senti Giuseppe, invece io a te ti voglio sempre un po' stuzzicare perché sei troppo tranquillo, mi, mi, mi piace proprio farti salire un po' il sangue alla testa. <ride> e, questo signor Kovacs, no, è la seconda volta che incontra il Napoli, e due volte, tutte e due le volte ci sono stati dei, dei, come dire, dei, degli elementi discutibili, delle cose, tutte e due eh, sono finite in parità, prima con il e poi con il Barcellona, tra Barcellona e Napoli. Però, eh, questo ne, ne, nell'occasione degli spariggi di Europa League, invece la gara dell'altra sera, lui si è liberato in delle situazioni veramente, eh, come dire, improponibili, impensabili. Lo scopo era quello di azzoppare il Napoli o veramente questo uomo improvvisamente impazzito? Perché fischiava a senso unico? Allora, abbiamo parlato de, dell'evento della bandierina che a norma di regolamento, insomma i carabinieri ti fanno un verbale su una cosa del genere. L'arbitro non ha tirato fuori anche il cartellino giallo, vabbè. Sì, eh, però i precedenti diciamo non sono eclatanti come questi. No, i primi due no. Eh... A parte io mi sono andato a guardare anche le, degli ispezioni di partita, non c'era quasi niente, devo essere sincera, non sì, del vero. Sì. Questa volta diciamo che l'arbitraggio è stato contorto, non trovo altri termini onestamente, perché nei primi minuti è un arbitraggio dove si lascia correre, si cerca il contatto, però poi nel secondo tempo si cambia completamente la, la misura, eh, Il metodo proprio Sì, eh, probabilmente erano due persone diverse, non lo so Ma la cosa che più mi dà fastidio onestamente è per esempio uh, l'ammonizione di Kim Innanzitutto quello di Kim, già bisogna capire se è fallo o non è fallo Perché io non sono così sicuro che sia Ci un intervento un fallo, falloso Ma anche su io ho da dire Sulla prima ammonizione la seconda secondo me ci può essere l'intervento pericoloso quindi io lo posso giustificare sul primo per me il giallo non c'è ma comunque uh, se si va a, ad ammonire Kim per la reazione per, uh, perché uh, si è lamentato del fallo e lo si ammonisce sapendo che è diffidato allo stesso punto si deve ammonire Teo Hernandez che va ad urlare e ad esultare in faccia allo zano a maggior ragione se due settimane fa, una settimana fa, c'è stata tutta una polemica su, su Lukaku che non doveva esultare. Eh, perché è Ternando un, un può Un calciatore farlo? segna un gol e esulta. Ma che mi, fa pensare, ecco, può? Scusa, mi fa pensare un pochino sta cosa no? al nostro eh. sindaco. Qualcuno dirà ma che c'entra? Il fatto di volere dominare l'entusiasmo, il nostro sindaco, faccio un esempio, scusatemi se esco un poco fuori trama, che ha fatto? Ha deciso di sua testa di fare tre feste nell'eventualità in Napoli dove, io dico nell'eventualità facendo le cose, vincere lo scudetto. Tre feste in tre quartieri di Napoli e sono a numero chiuso. Io mi voglio capire, è che il signor Sindaco? Lei che è uomo di esperienza, oltre che di cultura, mi spiega come fa a frenare l'entusiasmo di un milione di napoletani, lei, e in quali piazze pensa di voler disegregare? e gli altri che non entreranno in quelle piazze che fanno? Stanno a casa, ma lei pensa veramente di riuscire a fare sta cosa? Cosa metterà? I bersaglieri, i marinzi, gli alpini in mezzo alla strada, per... e nel caso sta gente esce, che fa? Fai i verbali a tutti, ma veramente lei pensa di dominare questo? io se fossi sindaco di Napoli sarei più attento ad altre cose molto più importanti tipo la metropolitana di Napoli per fare una tratta di 7 minuti 30 minuti di attesa signor sindaco ma lasci perdere lasci i tifosi eh, divertirsi e sfogare sono 32 anni veramente di vessazioni che subiamo e che subiscono quindi faccia il sindaco e lasci stare il tifo del Napoli visto che lei è anche mi pare di aver sentito tifoso di un'altra squadra Prego. In conclusione, eh, adesso sono molto pungente. Eh, probabilmente, può essere, tutto questo può essere causato dalle dichiarazioni di qualche giorno fa di De Laurentiis che la UEFA non funziona bene, che la Champions è da rifare guarda caso tu così esci dalla Champions, il problema non te lo puni. Io eh, ne parlavo prima con Sergio, grazie, allora prima di, di, arrivare, prima di arrivare al professore, io avevamo parlato di questa cosa, a telecamere spente io ti poco fa, io francamente non, non mi sento di sostenere questa tesi, perché poi alla fine eh, De Laurentiis è quello che non è voluto entrare nella Superliga, e, e voglio dire è stato fedele a questa... UEFA che è zoppicato però ha sempre, ha sempre propugnato soluzioni alternative ai modi di giocare e certo perché è molto distribibile di fare, ed lo indubbiamente tutti questo. da questo punto di vista non è che abbia torto però abbiamo un presidente che certe volte diventa, diventa troppo bellicoso anche troppo nelle, delle dichiarazioni no? un tifoso è <ride> una provocazione La, eh, pur, eh, purtroppo eh, sai che penso e qua voglio correggere un pochino il tiro anche su quello che ho detto prima e mi sembra importante io credo e Giuseppe ha colto la differenza sembravano due persone diverse ma cosa ne sappiamo noi se durante l'intervallo qualche uccellino non, non no, si è andato non nello spogliatoio devi smettere di provocarmi, No, provocarmi no, no, eh, eh, Sergio, eh, no, scusa, io sto qua per... <ride> no. abbiamo lo stesso nome no, ma, ma scusami, se non faccio un pochino il cartivello, no, ma... No. Mi, mi devi... allora, eh, eh, e dice... no, è una bella provocazione questa eh, chi ti dice che non gli sia stata fatta rilevare la mancata ammunizione alle AO il fatto che si giocasse troppo che qualche giocatore del Napoli subiva qualche fallo di troppo e lui ha deciso: No, è un buono. Di cambiare... Alla fine, fine c'è un buono. Io pensavo a qualcosa di diverso, Beh, di un... eh, ma io mi sentivo pure fermato. Sentivo, eh, cosa... poi no, no, posso andare no, a io... prendermi delle querele, no? Ma tu no, io me le voglio prendere perché <ride> voglio dire, noi io quando ho fatto il, eh, il raffronto con quel signore così carino eh, di eh, Moreno, poi a distanza <ride> di qualche anno si è. Si scoprì che qui il Moreno ebbe delle vacanze in omaggio, ha avuto una barca, una casa, e poi è stato radiato dall'ordine degli arbitri, voglio dire, io non voglio insinuare nulla, però un arbitro che è stato così inglese, come lo definiva prima Mary, e poi improvvisamente da Jekyll si trasforma in Mr Hyde, entra in campo cartellino in mano, ta ta ta ta, in un'unica direzione sempre. Ecco, allora io voglio dire sono il più scemo dei magistrati del mondo e sto guardando quella gara un attimo su ma fammi capire che sta succedendo anche alla luce di eventi discutibilissimi anche alla luce di omissioni di punizioni tipo quella là di Leao che spezza una bandierina tipo quella là eh, di cosa aiutami di, che Hernandez. di, di Teo Hernandez che, Hernandez che va a urlare Faccio a faccio, quindi è una provocazione che non ha nulla di sportivo certo. ma fatemi capire, non dico apro vertenza giudiziaria, però voglio capire ed è strano che nessuno abbia scritto niente su questa cosa, professore e allora, ritorniamo al VAR lei che è un uomo esperto di VAR lei deve fare delle precisazioni delle puntualizzazioni rispetto all'utilizzo sì, no, allora chiariamo bene okay. ehm, è previsto la possibilità di rivedere solo alcuni. Casi specifici ben ristretti, esempio: se l'arbitro espelle un giocatore con espulsione diretta, è previsto dal regolamento la possibilità di poter andare a rivedere, ma la seconda ammonizione che poi prevede l'espulsione e quindi il danno è paritetico, non è prevista mi domando e dico, eh, ma per qual motivo? se poi il risultato è di un'espulsione ingiusta, dov'è la differenza sulla doppia o sulla diretta voglio dire quindi, eh, eh, allora io dico che è molto importante amare questo sport, parlavamo dei giovani, amiamo questo sport tutti quanti, rispettiamo impariamo a rispettare i festeggiamenti Benvengano, ma rispetto di tutti, del, de, soprattutto dei monumenti della nostra città. Voglio lanciare questo appello, consentitemelo, mi viene proprio dal assolutamente. cuore assolutamente. perché il festeggiamento no, deve venire. Assolutamente, siamo d'accordissimo eh. su questo, ma ciò non toglie che la gente debba essere segregata. Eh. Dopo, dopo se mi consenti, ho un attimo da, dire, da aggiungere qualcosa a quello Pre, che hai detto. Ma che io è, volevo è però partire di nuovo da Maria, che oggi sì. la vedo troppo tranquilla <ride> e lei è, è, è, è una guerriera. E noi, per ritornare un attimo sulla questione dell'Aurentis, può essere che l'Aurentis faccia questo sedicente attacco frontale alla UEFA per poi fare scoppiare quella pace con gli ultra? Addirittura? Io ci so, ho pensato e l'ho scritto, me l'ero sognato per, per Maria. Addirittura? Te lo <ride> giuro, sta qua, Beh, eh, sta scritto. De Dell'Aurentis? Telecamera? <ride> no, no, per favore Operatore? vieni qua, c'è scritto sul serio Maria c'è scritto sul no, le domande sono tutte quante interessate dopo te lo faccio anche leggere e se vuoi te lo leggo testualmente allora, no ma non c'è problema eh. soltanto che stamattina leggevo con interesse ti vedo troppo tranquilla e tu non sei così tranquillissima Dame. di solito quando <ride> si parla di Napoli no ma io mi sforzo di mantenermi tranquilla perché se mi agito è peggio quindi No, eh, scherzi a parte. De Laurentiis è innanzitutto una persona, un personaggio che ha un certo carattere. Sicuramente sì. non è un tipo tranquillo. Sicuramente no. Ama le provocazioni, ricorda bene le cose, anche se passa del tempo riesce sempre a centrare il bersaglio. Sì. E leggevo proprio stamattina che eh, il suo battibecco con la UEFA parte da lontano. È. Quindi mh, diciamo che è una, è una storia d'odio, amore, che dura da anni e che eh, diventa un po' un tiro alla fune. Per cui pace, guerra, guerra, pace, se vogliamo adoperare questi termini in maniera impropria, sono nel comportamento e nell'atteggiamento di De Laurentiis, che credo personalmente abbia nella sua mente già studiato un itinerario sicuro, lui è riuscito ad ottenere delle cose che erano impensabili nel calcio. Per esempio, ricordo una cosa di qualche anno fa, la panchina lunga. E lui se ne vanta di questo. È stata un'assoluta novità. Poi credo che sia stata anche caldeggiata da lui la presenza di cinque eh, sostituzioni nell'arco dei 90 e cinque minuti di recupero. Quindi è un innovatore, ma le innovazioni non vengono portate d'amblè. Vengono introdotte con dei colpi sì, sì, sono eh, laterali, ventura. con delle provocazioni eh, a momenti, nel tempo, ripetute, piccole, grandi. Costruite. Costruite sì, ma sì. con dei piccoli passi avanti prima di un attacco finale. Questo ci fa riflettere, è un bel intervento e ci deve far riflettere, dovrebbe far riflettere anche il presidente io vi dico la verità sarò sicuramente oggetto di critiche e di fischi e pernacchi ma io sono sempre stato pro-presidente so benissimo che è un personaggio eh, che ha un suo carattere io credo di avere anche qualche immagine dico chiedendo l'appoggio della, della regia e è una persona che se lo prendi per il verso giusto è uno che ragiona e ragiona anche bene Ragione da imprenditore. Io quando dicevo da tifoso era una provocazione seria. So, io non, credo non che lui non, non si stia affezionando adesso che Napoli sta raggiungendo un obiettivo alla squadra, ma lui non è, non è un tifoso del Napoli come puoi essere tu o cinque di noi presente in questo studio. Però. Il Napoli è un suo gioiello, un suo giocattolo, e quindi lui: il gioiello mi piace di più. Scusa, mi sento a gamba tesa. No, la parola ma, giocattolo no, ma, non mi piace. Ti dà l'idea che se ti passa la voglia di giocare. No, io da bambino. creatura che... bamb gioiello è bellissimo. È, è un giocattolo, per... so, faccio la scostumata e chiedo venia. No, ma, ma tranquillamente. tranquillamente. <coughs> e quindi voglio dire, è chiaro che lui su certe questioni, poi, essendo uno molto un po' pieno di sé, eh, vuole imporre eh, la regia ecco, di, di alcuni passaggi. Io su questa cosa di fare scoppiare la pace, di riavere il tifo al Maradona degli Ultra, non la escluderei del tutto, perché lui è uno acuto. No, no, ma si, si sono avviati già dei discorsi. Sì, sono io stati telefonati credo, tutti i capi, io credo, questo, credo penso che, lo sappiate che tutti Tranne, tranne una, una parte di tifoseria che non si è mai allineata. Le altre siano tutte d'accordo e io mi auguro che già domani ci possa essere questo afflato delle eh, mm. due curve, perché poi, Sergio, vedi eh, una cosa è avere il tifo vero, quello delle curve, cioè della gente che va... Ogni volta a vedere e la non partita, gli occasionali, sai, se il Napoli dice se sostituzio, è sempre l'uomo. L'occasionale quando Napoli con... gioca bene applaude. Io, io, li, chiamo napolesi, gioca, io li chiamo è, è napolesi. Chiaro, quindi, quindi dobbiamo anche creare un distinguo. Eh, tra l'altro credo che sia interesse suo creare questa distensione che spero poi possa durare il più a lungo sì, possibile anche perché Napoli ha bisogno di serenità eh, in questo non momento. solo questa ma eh, diventa anche un fatto e qui scusatemi se ritorno al mio modo di vedere anche il presidente non soltanto da imprenditore ma qualche volta anche da prenditore eh, sono soldi che gli arriveranno se certo. riuscirà a superare il turno di Champions. Io e non, non voglio fare anticipazioni, ma qualche pettegolezzo su qualche nuovo acquisto. Io già ce l'avrei, però ah, bella, bella. ce uh, l'ho almeno bella. due nuovi acquisti, uh. però non, non, non voglio sbilanciarmi assolutamente. In, eh, nello stretto giro anche nella prossima puntata molto probabilmente potrò anche sbilanciarmi non con dei nomi ma con dei ruoli sicuramente aspettiamo l'ufficialità dello scudetto siamo sì. scaramantici su questo no, no io fino alla fine infatti eh. mi sono eh. incazzato con le bandierine celesti per tutta Napoli ah, allora. aspettiamo aspettiamo io sono molto scaramantico e quindi noi eh, non dico siamo ai titoli di coda ma eh, siamo più o meno là io volevo adesso cominciare a parlare del ritorno di questa partita di Champions Mary. però voglio una diacronia della gara prima ancora che si giochi addirittura cioè io devo prevedere quello che sì, succederà voglio la, la tua palla di vetro okay. e devi dirmi cosa <ride> pensi come andrà Allora eh, premetto e eh, le persone che mi conoscono bene lo sanno io non amo fare i pronostici perfetto perché in poi... questo caso lo devi fare <ride> assolutamente però se eh, <ride> voglio immaginare Uh, nel migliore dei modi la gara come mi piacerebbe che fosse condotta uh, sulla falsa riga non solo dei primi minuti dei 20 minuti di Milano ma mi piacerebbe vedere la squadra affamata lottatrice vogliosa di accaparrarsi qualsiasi palla contesa in qualsiasi punto del campo un'aggressività Uh, che In non Napoli. si può contrastare il Napoli che conosciamo sì quello che ho visto contro la Juventus per esempio c'è un, una frase di Ghirelli che mi è rimasta impressa il grande Antonio Ghirelli grande cronista anche sportivo quando scrisse parlando di una partita ora non ricordo bene afferrava metaforicamente alla gola l'avversario eh, io dicevo al polpaccio, eh, al polpaccio tipo è? il pitbull che quando ti azzanna... Eh, Giuseppe, allora eh, non voglio il risultato chiaramente, eh, però noi abbiamo, tu l'hai detto proprio nel tuo intervento iniziale, avremo due assenze importanti, chi saranno secondo te le sostituzioni e come vedi... Il Napoli in campo, mm. come vedi messo, con il modulo di sempre o ci sarà sì, qualche sarà cambiamento? il solito Napoli con Juan Jesus al posto di Kim. E... Che sa, si, si è comportato benissimo Juan Jesus. Sì. Quando, quando... quando chiamato in causa sempre risposto bene. sempre risposto benissimo, anche con qualche gol e chissà che non, non potrà fare. Don farne. Belè pure mi pare che si stia... Sì, probabilmente. è anche un po' dimagrito, ha perso sì. 4-5 kg, <ride> lo vedo anche più... Più, Però come, più, più Io non sono Ci, convinto che agile, giochi Don Belé. Non sono convinto che giochi Don Belè bravo, Secondo me, bravo pot Giuseppe. Potrebbe pensare di mettere Elmas lì. Bravo, sono d'accordo con te. E Spalletti diciamo Elmas lo, lo usa adora. come Jolly sì. lo mette facile, in, potrebbe... in porta, non l'ha sì. messa ancora. Eh, ma per ora, lo ha, <ride> eh, ha fatto girare per tutti i ruoli del bravo, campo. Bravo Giuseppe, vedo che Allora, non parliamo più di tecnicismi, parliamo della prossima partita. Da tifoso. Sì, certo. Eh, stifosissimo da piccolissimo andavo in curva <ride> poi non andai più dall'autogol di Ferrario contro quando perdiamo quello scudetto famoso i nostri amici che <ride> chiedono <ride> una puntata sul meridionalismo i più la anzianotti se lo ricorderanno dottor Gargano la faremo sicuramente una puntata sul meridionalismo e avrò il piacere di invitarla, prego allora io ritengo due strade percorribilissime una quella raccapricciante se ci fossero dei giochi sporchi sotto questa storia, ho visto che gi gi giocano troppi interessi, è un bombo voglio sperare da un uomo insomma, di, di, di insegnamento che questo non sia. Allora, se parliamo invece di sport puro, e, e allora, cosa dice il tifoso? Secondo me ci sono grandi speranze, perché? Perché la rabbia è fondamentale. Abbiamo subito un torto, mamma mia, dobbiamo rifarci in testa tutti i giocatori. Non ci sono pedine importanti in difesa, dobbiamo dare man forte perché lì dietro non c'è quello che ci difende, che poi se sbaglia poi sono cavoli. Quindi ci sarà grande forza, io mi aspetto da parte di tutti, coesione per poter vincere questa partita e avere questa grandissima soddisfazione che ci manca da troppo tempo anzi non c'è mai stata nel campo della Champions e lo scudetto poi non ne parliamo nemmeno e allora grande forza e ho grande speranza devo dire la verità in pur mio c'ho grande speranza un bel di un messaggio pancia. positivo Sergio sì, sì, sì, io a te, te ci fa cazzare poco perché, <ride> ma anche stasera vi vedo calmi a tutti quanti no, no, no, allora noi abbiamo, noi abbiamo Lozano che si fa tutta alla fascia, arriva a fine e alla bandierina del calcio d'angolo a recuperare tantissime volte, a volte ci riesce, altre no. Dall'altro lato abbiamo la stessa cosa con Quara, che veramente si fa il campo 50.000 volte, quel ragazzo è un motore meccanico, non è un essere umano. Però la partita. la prossima partita di Champions è una gara molto difficile perché noi siamo a un passo rispetto al risultato e eh, dal non farcela loro che hanno vinto la prima partita sono a un passo dal farcela certo. quindi stesso stato d'animo anche se in situazioni completamente opposte sì, io infatti ho detto 54 partiamo così 54 46 Napoli però il vecchio San Paolo oggi Maradona un miracolo del genere anche maggiore non è nuovo lo ha fatto nella stagione 89-90 quando si vinse, anzi 88-89 quando si vinse la famosa Coppa UEFA allora sì, si bravo, bravo, bravo, vedi la memoria storica questi, questi vecchi giornalisti vecchio, no per no, favore vecchio ah vecchio giornalisti eh, partiamo, partiamo con uno 0-2, 2-0 sì. anzi contro la Juve e il tifo del San Paolo che cosa fa? Che cosa crea? Dopo pochi minuti rete di Laudrup, regolarissima, l'arbitro lo annulla. Il Napoli gioca, recupera il doppio svantaggio, Renica al 119esimo minuto gol della di fa il gol della storia. Allora un attimo, tre minuti, proprio un telegramma, un flash. Adesso risultato, napoli Milan. Non lo dico, neanche sotto tortura. Perfetto, dopo la tortura, eh, Giuseppe? 1-0 per il Napoli, e si vede supplementari cosa succede. Ah, è mo molto democristiano in questa cosa. Molto. Eh, professore? Un gol in più di loro, <ride> è sufficiente. Sergio, diverti, dice un minuto. No, io non faccio pronostici, però dico che il Napoli deve stare attento e qui entro un po' nel la partita, tecnicismo partita molto, molto delicata molto difficile perché loro hanno il vantaggio e loro hanno la capacità di ribaltare le trans con transizioni bene, importanti bene. dalla difesa all'attacco ecco perché Giuseppe ha detto una cosa importante Elmas più di Ndombele perché Ndombele è un giocatore che da centrocampo in su può essere utilissimo ma nelle fasi di copertura e soprattutto per le linee di passaggio che il Napoli deve bloccare mm -hmm. ai contropiedisti del Milan è necessario un uomo che corra che si sacrifichi e che quindi dia, dia anche la possibilità però al nostro tridente d'attacco che sarà Lo Politano, Victor Rosimen e Carasveglia, di poter giocare le palle che servono per riuscire a bucare questa specie di mostro sacro che è diventato Magnanna. Va benissimo, noi eh, su questo auspicio così bello eh, vi salutiamo, siamo ai titoli di coda, come dicevamo prima, vi aspettiamo venerdì prossimo per l'ultima puntata di questa lunghissima serie di punti di vista 2022 2023 e niente vi ringraziamo e vi aspettiamo venerdì prossimo, stessa rete, stesso orario.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 081 8 1 19 33 87 14.